Per la quinta lezione sull'uso dell'Hellrods oggi vedremo il caricamento delle aste come viene effettuato e a cosa serve durante le ricerche e vedremo di capire un attimo la penetrazione del campo attraverso i materiali ad alta densità come il piombo. E lo faremo con materiali certificati, le solite due monete certificata in argento, certificata in oro e lo faremo anche con un piccolo diamante per farvi capire che non solo i metalli possono emettere il campo che è in grado di superare una grossa grossa barriera di piombo. Useremo altresì eh, il torio 232 per farvi capire il tipo di campo da decadimento, e il tipo di campo da emissione che così potete valutare come funziona. Come potete vedere il torio 232 emette radiazione noi ora lo inseriremo dietro lo scuro di piombo potete vedere che il decadimento le radiazioni praticamente non riescono a superare lo schermo dato dal piombo però le aste lo possono fare osservate bene annullamento ecco fatto le aste dicono che sotto lo scuro di piombo c'è il minerale di torio in questo caso minerale raffinato ora togliamo le barre di torio dallo scudo e rifacciamo il test con le aste come potete vedere le aste non si chiudono più Ecco, per confermarvi un attimo che il sistema funziona, ecco, le aste si chiudono esattamente sul centro di emissione nucleare del torio. In questo modo potete capire che il materiale nucleare che emette radiazioni da recadimento non riesce a superare uno schermo di piombo da 15 mm, mentre il, il, campo di il campo di emissione dello stesso materiale riesce a superare tranquillamente uno scudo ad alta densità come il piombo. Ora vi farò vedere un attimo la stessa cosa, identica cosa, per l'oro, l'argento e il diamante. In questo caso abbiamo la moneta d'oro. Potete vedere che le aste si chiudono esattamente sulla verticale della moneta d'oro. Ora facciamo la stessa cosa sul piombo. E questo sistema è stato concepito per farvi capire quanto sia potente il campo di emissione nucleare basato sulle frequenze di risonanza, in grado di superare, qui ci sono 5 kg di piombo. Ecco, vi faccio vedere un attimo, inseriamo la moneta... le aste si chiudono potete vedere che le aste si chiudono esattamente sul punto dove si trova la moneta d'oro adesso faremo anche con l'argento per farvi capire un attimo quanto sia potente l'emissione Allora, questo è l'argento come potete vedere le aste si chiudono anche se il campo è protetto dalla schermatura che trattiene persino l'emissione nucleare questo è per farvi capire la potenza del campo di emissione degli oggetti ora lo faremo col diamante ecco oggi abbiamo scelto di fare questi test con materiale esclusivamente certificato quindi mh, anche per confermare gli esperimenti e in questo caso questo è un diamante certificato che utilizzeremo per fare i primi test dato che non si tratta di un materiale metallico come potete vedere le aste si chiudono sul diamante, puntate. Adesso vi farò vedere la penetrazione di campo attraverso uno scuro di piombo del peso di 5 kg. Noi adesso non vediamo il diamante, che è la stessa cosa che succederebbe in natura durante le vostre ricerche. Annullamento del campo, posizione e scansione. Come potete vedere le aste calibrate per i diamanti si chiudono esattamente sulla verticale dell'emissione del diamante. In questo caso il diamante supera una barriera ad alta densità data dal materiale di piombo che è in grado appunto di fermare anche le radiazioni nucleari come potete capire l'emissione di campo è molto molto potente in grado di superare grandi distanze grandi profondità e soprattutto eh, ha un'enorme un un precisione in rapporto agli oggetti che potete trovare ad esempio questo è un diamante piccolissimo e avete potuto vedere come la sua emissione riesca a superare questa barriera data dal piombo qui ci sono 5 kg di piombo buoni anche un po' di piombo è solo per farvi capire la potenza del campo e la potenza del campo di emissione di ogni oggetto anche piccolissimo che le aste sono in grado di rilevare benissimo adesso faremo la, la prova di caricamento così vi insegno ancora una cosa Per la prova di caricamento delle aste utilizzeremo utilizzeremo sempre materiale certificato in questo caso utilizzeremo un diamante certificato ecco per farvi capire il caricamento il caricamento è un sistema per aumentare la profondità di rilevamento di questo sistema e per aumentare la distanza di scansione ad esempio se con un metal detector voi dovete spazzolare per un chilometro quadrato ci mettete un po' di tempo con queste aste vi mettete dietro le aste e seguite l'indicazione cioè la freccia loro vi porteranno direttamente sull'obiettivo in quanto il campo è visibile da molto molto lontano sia a livello orizzontale sia a livello verticale dato dalla profondità quindi eh, è un po' diverso dai metal detector ma diciamo che è una tecnologia abbastanza antica, si parla di circa 8.000 anni prima di Cristo e quindi potete ben capire di cosa si può trattare. Bene, ora passiamo al caricamento delle aste. Molti di voi che comprano aste su internet eh, preferiscono prenderle caricate da un rabdomante. In realtà il caricamento potete farlo benissimo anche a casa perché il caricamento è un fattore di natura elettrica. Bene, oggi vi insegno il caricamento delle aste. Se voi acquistate delle aste su internet e vi dicono che devono essere caricate da un radunante sappiate che la cosa non è vera, in quanto le aste potete caricarvele a casa si tratta solamente di un fattore elettrico. Allora l'attrito dato dalla rotazione dell'asta permette un caricamento del campo elettrostatico che a sua volta genera particelle di energia e va a, diciamo, ad aumentare sia la profondità del rilevamento sia la, profond eh, sia la distanza del rilevamento in verticale e in orizzontale permettendovi di rilevare più facilmente l'oggetto. Quindi se qualcuno vi dice che bisogna caricare le aste sappiate che non è vero, potete farlo benissimo a casa anche voi. Ora lo faremo sul diamante. Allora come potete vedere sul diamante le aste si chiudono molto lentamente. Ora procederemo a fare il caricamento elettrostatico le fate roteare per una decina di secondi ad alta velocità le aste si caricano poi con la solita procedura vedrete che le aste si chiudono più velocemente ecco ora avete ottenuto il caricamento delle aste e naturalmente anche una sensibilità maggiore data dai campi elettrici, però, eh, perché ricordate sempre che le L-rose funzionano tramite i campi elettrici generati dal pianeta. Quindi eh, il caricamento è un caricamento elettrostatico che va ad influire sull'intero sistema portandolo, diciamo, ad un livello superiore. Se voi volete avere più portata, più profondità, potete fare il caricamento ogni volta che volete naturalmente in base al luogo di ricerca Ecco, ricordate sempre che se fate il caricamento dovete prima annullare il campo sulle aste poi caricare le aste per una decina di secondi ad alta velocità e quindi riscansionare come potete vedere le aste si chiudono molto velocemente sull'oggetto, anche se non è coperto dai campi terrestri, diciamo sottoterra, e potete rilevare i diamanti anche. Bene, per la quinta lezione sull'uso della l è tutto e vedremo la prossima volta di, di fare alcune considerazioni sulle aste, però quello che vi posso dire è questo, le aste telescopiche vanno benissimo, solo che il problema è questo, se voi le lasciate a terra mentre scavate si rischiano di accorciare oppure tra i rovi rischiano di allungarsi, quindi state tranquilli che perdete le frequenze di risonanza. Questo è il motivo principale per cui io le costruisco. Ecco, queste potete anche buttarle che non perderanno mai la loro risonanza. Sono anche molto più resistenti e eh, nonché anche un tantino più difficili da costruire. In questo caso è la serie 2021 e oggi abbiamo testato l'oro, l'argento, il torio 232 e i diamanti. Ecco, sui diamanti c'è un discorso particolare da fare, perché le l sono molto ma molto portate a rilevare questo tipo di materiale, che studieremo, diciamo, più avanti. Bene, per oggi è tutto. E la prossima lezione vedremo come eh, usare alcune tecniche particolari.